Buongiorno, freddissimo anche questa notte. Adesso mi faccio un bel te caldo e poi si riparte. Vediamo. Buona giornata. Ore 7.32, campo base già completamente smontato colazione fatta, due brioche e un bel tè caldo per riprendermi per cercare di far passare sto maligola ma persiste ancora sono in mezzo ai frutteti e stanotte il freddo ha picchiato veramente duro come vi dicevo prima però adesso c'è già un bel sole caldo rispetto agli altri giorni che mi svegliavo con la nebbia quindi ho ritratto la tenda abbastanza asciutta e, e niente sono pronto per pedalare oggi direzione con legno a dopo ragazzi I bagni dei cimiteri sono sempre comodi per lavarsi la mattina. Ricordatevelo. Ah, no, non le sta mandando fuori sempre. Oh, madonna. Grazie comunque che mi trovi queste perle. accanto a una cascina lì su queste strade di campagna c'era un signorotto sul ciglio di, della strada che guardava i suoi campi con scarpe da lavoro pantaloncino camicetta di jeans barba bianca lunga capelli arruffati e sigaro in mano mentre passavo mi guardava e come il mio solito io saluto sempre le persone che incrocio che incontro e quindi buongiorno signore e lui di tutta risposta Buongiorno compagno! <ride> Ehi, dove va il cucciolo? Sei tutto zuppo! salutare la Provincia Granda e tornare nella Provincia di Torino. Sono appena uscito da Cavour, il paese delle mele, e ovviamente essendo il paese delle mele mi sono fermato al bar e mi sono fatto fare una spremuta d'arancia boh, sono strano vabbè comunque adesso sono ripartito ho ancora 51 km da fare per la mia tappa di oggi quindi sono tanti ma è ancora presto, me la sto prendendo con calma ma come al solito di, del resto quindi pedala Giampino, pedala! Così. Eh, a tratti, perché va e viene il sole, prima pedalando ovviamente mi scaldavo, ero fuori dalla città, finito, e ero al sole, faceva caldo, adesso sono entrato fa freddo, si capisce niente questo tempo oggi, poi sono passate le nuvole, era coperto, sembrava piovesse, e quindi si stava bene. Eh, ieri pure troppo, ieri faceva caldissimo, no io ho bisogno io, io ho bisogno del caldo, <ride> veramente, io sono un terrone, puro sangue di caserta, un nativo, di caserta. Poi è vissuto in Svizzera. Sì, sono cresciuto in Svizzera. Io quando vado giù al paese, adesso ho mia madre che non sta bene, allora ho più, più potuto andare. Sono una bicicletta normale, da donna, però col cambio, no? Io mi faccio 40 km tutti i giorni, la bicicletta da donna, intorno eh? okay. al paese. Parto preciso a mezzogiorno, quando il sole è a 0 a 40 gradi, ma veloce. I mi fanno, ma tu sei pazzo a quell'ora! Vabbè, micchia giù, cioè, picchia secco, ti, ti trovano coricato da qualche parte prima o poi. Ma io vado proprio a quell'ora perché fa caldo. io Perché vuoi che proprio il caldo così? Piace. Sì, ma quello è estremo, non è caldo, è caldo estremo. È sì, sì, 40 gradi, ma io sto una meraviglia. Petalo una meraviglia, un razzo. Quanti litri d'acqua ti bevi con quella caldo lì? <ride> no, comunque, però, portare va in giro col secchio in bici. E poi, appunto, i paesani mi fanno, ma tu sei pazzo a quell'ora! Io vado con loro proprio perché fa caldo, sono una meraviglia, veramente. Eh beh, ognuno ognuno ha la 40 sua temperatura. Tra i chilometri, come si deve, arrivo a casa, mi faccio una bella doccia, mi butto sul divano e dormo. <ride> Mezz'ora, tre quarti d'ora. Ci sta, ci sta, sì. come ripresa. <ride> ok, va bene, grazie della chiacchierata e del tuo tempo. Cose. <ride> grazie mille, grazie, ah, <ride> gentilissimo. Anch'io il caschetto lo porto sempre. Sì, la, sempre, anche sempre. se non è obbligatorio, in testa sempre. Sì, la testa, sempre. Anche se dentro c'è poco nella mia testa, ma è importante, quindi sì, è sì. meglio proteggerla. Però in tedesco si dice, köpfe, schützen <ride> che le, che le teste sai, cioè, si proteggono. Ok, allora io cerco di proteggere allora la mia. Non dice che c'è qualcosa dentro. <ride> qualcosina, ogni tanto. Voglio grazie voglio. del suo tempo, buona grazie, giornata. Grazie, ciao, ciao e anche la tappa di Pinerolo l'ho conclusa, zona che conosco molto bene perché il mio bisnonno Pac abitava a Porte, a pochi chilometri da Pinerolo sulla strada della Val Chisone. adesso sono davanti al Duomo di San Donato che è quello lì dietro, ma come al solito io ve li faccio vedere tutti sempre contro luce quindi accontentatevi, vedetelo per com'è al massimo cercatelo su Google perché non posso fare altrimenti dovrei portarvi anche su alla chiesa di San Maurizio però la strada per andare su è tosta da fare a piedi, figuriamoci con la bicicletta, quindi io che l'ho già vista più volte ho deciso di non andarci e sarò egoista e non ve la farò vedere. Sono un po' una brutta persona, vero ragazzi? stupinigi sarà tutta così leggera discesa veloci come il vento peccato che ci sia un'aria fredda infatti ho rimesso sulla felpina perché non si sta per nulla bene oggi come al solito mi sono perso in chante Caffè Chorus No I proprietari del bar Ma perché viene così male? Sono appena venuto via dal bar Chorus Di Volvera Dove mi ero fermato a prendere un caffettino Che doveva essere una cosa veloce Per rigenerarmi un attimino E prendere un po' di energia Invece poi mi sono perso come al solito in ciance Con la proprietaria E con un suo amico che era lì a persi una birra abbiamo fatto un bel po' di chiacchiere E alla fine la barista mi ha offerto gentilmente anche un pasticciotto pugliese buonissimo e, e quindi sono in ritardissimo perciò devo darmi una mossa. Oltretutto di là se guardate sta arrivando un tempaccio che non promette nulla di buono perciò gambe in spalla e pedalare, pedalare, pedalare. Come da copione, anche la palazzina di caccia di Stupinigi ve la faccio vedere con un pieno contro luce, anzi questo quest'ora del sole è già bello basso che picchia proprio in camera, faccia nera sicuramente, quindi eh, non vi ho fatto vedere né castelli né chiese né, né palazzini di caccia perché sono sempre contro arrivo sempre all'ora sbagliata del giorno, quindi anche questa immaginate, ve la cercate su Google, Wikipedia, guardate com'è fatta e, e anche il parco a quest'ora è chiuso, o forse è chiuso per questioni Covid, non l'ho chiesto bene, ma comunque è chiuso. Si può andare a visitare in questo momento. Domani di qui penso passare a passare al giro perché sono tutte le bandierine transenne. E faccio i miei ultimi 14 km e per oggi è finita, basta così e domani ultimo giorno di pedalata verso casa. Ingresso trionfale a Torino, subito nel caos che sapete che io odio le città e tutto ciò che mi concerne macchine, caos, traffico e smog. Però devo arrivare a Collegno, quindi passo di qui. A allora, dopo ragazzi. ma che ero stanco, ho fatto una bella doccia abbiamo già cenato e sono arrivato qui al BB Memole perché sono venuto a fare una sorpresa a Federico che è il mio follower più giovane e adesso ve lo faccio solo salutare perché sta facendo un po' il timido quindi magari ve lo presento domattina a colazione quando è un po' più tranquillo ciao come vi ho detto sta facendo un po' il timidone ciao